Meghan Markle, la sorella Samantha Grant contro il principe Harry Samantha risponde al principe Harry, cosa ha detto? Samantha Grant, la sorella di Meghan Markle, ha risposto al principe Harry dopo aver detto che la fidanzata non ha mai avuto una vera famiglia. Harry ospite del programma Radio 4 Todai ha raccontato che la Royal Family era molto felice che Meghan fesse insieme a loro. Ha poi aggiunto che si sono divertiti molto con suo fratello, sua cognata e i loro bambini. Quando gli è stato chiesto come si adattava alle formalità della vita reale, ha detto che la fidanzata è stata incredibile. Harry ha fatto sapere che Meghan si sta adattando perfettamente alla famiglia reale, definendo quest'ultima la famiglia che la fidanzata non ha mai avuto. Ad intervenire è stata però Samantha, dicendo che la sorella è cresciuta in un ambiente familiare meraviglioso nel sud della California. A farlo sapere è stato il sito mirror.co.uk. La sorella di Meghan difende la sua famiglia su Twitter. Samantha ha postato un messaggio su Twitter dicendo che la sorella ha avuto sempre una famiglia al suo fianco. Ha poi aggiunto che la loro è una famiglia normale e quando il padre divorziò nessuno fu escluso, anzi hanno fatto in modo che la Markle avesse due case. La Grant è nata dal primo matrimonio del padre di Meghan. Samantha sta scrivendo un libro sulla vita della futura principessa. Su Twitter ha invitato gli utenti a leggerlo, subito dopo ha continuato a difendere la sua famiglia.